Ok, ci siamo. Allora. Eh, tu sei pronto? Sì, sì, dammi 30 secondi e sono a posto. Vabbè, allora. Proviamo noi due il pezzo del ritornello, ok? Ok, sacco io. 1, 2, 3 e 4! finisce a metterti a posto, scusa, eh, stavo sistemando i torni ero sovrappensiero, perdono. Ok, va bene, allora sei pronto adesso? Quasi finito, quasi finito. E muoviti, cazzo, ci metti sempre mezza giornata. Eh, ma per te è facile. Eh, arrivi, metti un jack e sei a posto, cosa te ne frega? Va bene, intanto che finisce eh, ripuliamo la parte e adesso, per piacere, eh, faccelo finire almeno, ok? 1, 2, 3 e 4 Dai ancora figo, ma facci finire un attimo Dura un minuto, aspetta un attimo no? Va bene dai, sono pronto, così proviamo tutti Ok, dai forza Vabbè, dai, ok. Allora guardiamo un attimo. Oh, hai finito! Eh, ma stai calmo, eh, stai calmo. No, perché adesso mi veramente rotto le palle. È che non mi cominciava tanto il suono del rullante. E... Siete tutti uguali. O tutti i batteristi. Tutti uguali. Fate solo che casino. Che modi, no, ragazzi! Allora, pensiamo un attimo al ritornello. Così il basso va benissimo, c'è un bel gru, fantastico, tienlo così. Invece per la batteria pensavo di mantenere il tempo sul su charleston, ok? Però cassa e rullante, fai pochi colpi. Non esagerare, mantienilo leggero. Va bene. Proviamo! Ehi, un Momento, allora, intanto meno colpi, ok? Poi non riesci a fare con eh, cassa runte, ta, tu, tu, ta, semplice, no? Ma secondo me questo è, è più in linea con, con la linea di basso, ci sta meglio. No, prova un attimo come ti ho detto io. Stai sicuro che viene una figata, se proprio insisti. Non, non senti che non c'entra un cazzo, ma va benissimo, è bellissimo per me. Fa cagare così la batteria. Beh, ascolta, il bagno l'ho scritto io e decido io. Se permetti, e adesso proviamolo. Ah, vabbè, <ride> se la metti su questo piano, 1, 2, 3,